ciao ho appena finito di fare lezione ma prima di tornare a casa ho deciso di registrare questo video per parlarti di una novità è pronto ed è online il mio nuovo ebook tutto dedicato ai dolci da credenza al cioccolato ho deciso di creare queste ebook in estate in seguito a una valangata di mail che mi avete inviato per avere ricette procedimenti corretti step di preparazione di eh, dolci che eh, effettivamente sono dolci tradizionali dolci dolci di base quindi la classica crostata, la classica torta da colazione, eh, il muffin, quindi tutte quelle preparazioni che possiamo mantenere bene a temperatura ambiente che si prestano benissimo per eh, le colazioni e le merende. Ovviamente il cioccolato rimane sempre il protagonista indiscusso in ogni ricetta, quindi c'è una, una nota cacaosa o cioccolatosa in tutte e 20 le ricette che ho presentato e creato nelle book. Se già hai scaricato le book di pralineria a Strati, hai visto un po' come imposto questo tipo di, ehm, di supporto. Sostanzialmente hai in chiaro il, gli ingredienti di ogni ricetta, il procedimento e trucchi e consigli per realizzare al meglio la ricetta di cui ti stai occupando. Ovviamente, se dovessi avere qualsiasi tipo di eh, domanda, chiarimento o problema, non, non esitare a contattarmi. Il um, L'ebook, che è un, uh, libro, una sorta di libro digitale, quindi un, uh, un libro facilmente scaricabile da un link che avrò in qualche parte qui eh, intorno alla, alla mia faccia, e può essere appunto scaricato eh, sul, sullo smartphone, sul, sul computer o sul, sul tablet, in modo da averlo sempre a portata di mano eh, in laboratorio o a casa. Farei un'ultima un eh, precisazione: a differenza delle book sulla pralineria astrale, che è un e-book molto tecnico, quindi dedicato alle persone che già eh, quindi ai professionisti già. Eh, del settore quindi a persone che già lavorano nel campo questo di ehm, dei dolci da credenza è dedicato anche alle persone che partono da zero quindi si tratta di 20 eh, ricette che possono essere utilizzate appunto sia da chi lavora in un laboratorio per eh, ampliare o magari mettere inserire qualche idea nuova all'interno della sua linea di produzione sia delle persone che hanno un approccio professionale eh, o vogliono avere sempre di più un approccio professionale e scientifico alla pasticceria e, e a casa sperimentano in maniera eh, oculata ovviamente parliamo di dolci da credenza quindi non abbiamo mh, bisogno di eh, strumenti come abbattitore o congelatore per questo possono Tutte le ricette possono essere replicate tranquillamente eh, anche in ambito casalingo. Eh, sono appunto, mi ripeto, 20 ricette, mh, spaziano eh, un po' eh, tra le varie preparazioni, quindi abbiamo eh, alcuni impasti lievitati molto, molto basic, qualche muffin, eh, impasti base burro, base uova e biscotteria. Quindi eh, non mi resta che augurarti buon lavoro e ci sentiamo presto magari con il prossimo ebook.